Ieri un collega di scuola mi ha chiesto come inserire un quarto menu orizzontale al tema PAS 2013 per siti scolastici con Wordpress. E in realtà questa scuola desidera aggiungere al menu superiore quello che inizia col glossario, al menu per soggetti, genitori, studenti, docenti, eccetera, e al menu inferiore, nel piedi pagina coi crediti un quarto menu orizzontale per rispondere a questa domanda ci avvaliamo del lavoro fatto da Renata Durighello tempo fa che ci ha consentito di implementare nel nostro modello i tre menu orizzontali che conoscete Bene, vediamo un po' come fare il primo passo consiste nel modificare un file che troviamo in aspetto editor e che si chiama funzioni tema, functions.php vado un po' a scorrere verticalmente fino a che trovo quelle che erano le indicazioni di Renata menu 1, menu 2, menu 3 si tratterà di prendere l'ultima, quella col menu 3 selezionare la riga CTRL-C per copiarla invio CTRL-V per incollarla e al posto del 3 naturalmente mettiamo il 4 questo vuol dire che se poi vorrò mettere un quinto menu farò la stessa operazione mettendo menu 5 aggiorno il file il secondo passo consiste nel creare il menu vado in aspetto menu vedo una visualizzazione diversa rispetto alle versioni ante 3.6 di wordpress ma con le stesse funzionalità Cerco il link Crea un nuovo menu, clicco e scrivo un nome, un nome interno. Tutti noi diamo ad esempio un menu sub-orizzontale, un nome un po' infelice, ci direbbe giustamente Alessandro, ma non è un diciamo in questo caso un termine che impatta nella comunicazione col cittadino proprio perché è a uso amministrazione. ecco arrivati a questo punto noi dobbiamo mettere dei contenuti immaginiamo di mettere non so, due contenuti qualsiasi non so, io ho fatto due, pro, due file di prova li metto lì ma ovviamente sono semplicemente un esempio a voi servirà mettere invece delle corrette, delle corrette voci a seconda dei bisogni della vostra scuola quindi create le pagine e inseritele poi come voci di menu dopo averle selezionate e cliccato su aggiungere menu. fatto questo sapete che voi peraltro le potete anche andare a modificare come ordine potete anche cambiare le etichette di navigazione mettere un attributo title esplicativo su quello che uno trova all'interno della sezione insomma potete fare una serie di operazioni interne magari facciamo così va chiamiamo eh, voce di meno 1, scriviamo voce 1 la prima, ok, e un attimo che devo salvare, voce 1, perfetto, e la seconda la chiamiamo voce 2. Fatto questo. Prima di salvare andiamo a eh, diciamo, associare il menu suborizzontale al menu 4, in che modo impostazione del menu spuntando menu 4 e quindi salva il menu. Bene, andiamo su gestione posizione e vediamo effettivamente che il menu 4 è associato al menu suborizzontale. Andiamo in visualizzazione sito. E vedete che però non troviamo nulla, anche se noi cerchiamo di aggiornare la pagina con un F5, la visualizzazione non contiene il menu. Perché? Perché manca il terzo passo fondamentale, che è quello di andare a comunicare a un apposito file che deve ospitare il menu. Dove mettiamo il menu? Qui facciamo un esempio, ammettiamo di metterlo appena sotto il menu per soggetti quindi come zona si tratta di andare a modificare il file di testata il file header.php pacheca aspetto editor e andiamo a visualizzare, cercandolo qua sulla destra il file header.php cioè la testata per andare a fare la modifica ci occupiamo di andare a copiare e quindi a prendere spunto da quello che è stato fatto da Renata per gli altri due menu scendiamo un po' giù finché a un certo punto vedete troviamo qua uno script quello che inizia con PHP VP NAV MENU e finisce con il punto di domanda cioè la chiusura del PHP copiamo tutta questa stringa CTRL C e ci spostiamo giù fino sotto il secondo menu, che è questo qua, quello che è dentro la cosiddetta top bar, che è un menu più complesso e che termina nella riga appena antecedente div-id-container. Invio, ctrl-v e andiamo a depositare lo script. Questo script naturalmente va modificato, dicendo che non si tratta qua di posizionare il menu 1, ma il menu 4 anche la, menu, la classe in questo caso può non esserci la togliamo, lì è serviva per dare delle informazioni aggiuntiva al menu superiore che aveva tutti i contenuti sulla destra prima di passare alla fase successiva andiamo a inserire però questo script che mi consente proprio il, diciamo, il richiamo no, del menu 4 in quella posizione all'interno di un contenitore in questo modo poi noi potremo lavorarci col foglio di stile minore div spazio id uguale, gli diamo un nome ad esempio, meno quarto abbiamo aperto questo contenitore ovviamente lo dobbiamo chiudere con minore slash div aggiorniamo il file e vediamo il risultato Visualizza sito, vedete che voce 1 e voce 2 correttamente vengono posizionate sotto il menu per soggetti. Tuttavia questa visualizzazione non va bene. È corretto dal punto di vista semantico che le voci di un menu siano espresse da voci di lista, perché di fatto le voci di un menu sono le voci di un elenco, un elenco puntato ma in questo caso non funziona la modalità di visualizzazione grafica che vorremmo similare a quella sopra, quella con personale ATA, genitori, studenti come fare per ottenere questo? dobbiamo lavorare sul foglio di stile quindi andiamo ancora in Bacheca Aspetto Editor e andiamo a visualizzare il file style.css quella, andiamo un po' a memoria, quel menu da cui noi siamo partiti, no? ricordate eh, quello, del, quello appena sopra, scusate quello per soggetto, aveva un contenitore che si chiamava top bar. Allora cosa facciamo? Andiamo proprio a cercarci, con le funzioni del browser, modifica, trova, le parti che si riferiscono allo stile assegnato, contenitore top bar ecco che qua lo troviamo allora cosa facciamo andiamo a selezionare fino a che troviamo informazioni su questo elemento che sono tutte fino a qua allora facciamo qua un control c e siccome dobbiamo sostituire la parola top bar la parola contenitore top bar con la parola contenitore eh, menu quarto per fare le cose in modo più veloce andiamo magari sul block notice e andiamo a incollare lo script appena scritto e a fare una sostituzione modifica, sostituisci top bar con menu quarto controlliamo di avere scritto in modo corretto perché se no non funzionerà nulla sostituisci tutto successivamente modifica, seleziona tutto, modifica, copia a questo punto torniamo sul nostro foglio di stile magari ci mettiamo un piccolo commento introduttivo che dice che attenzione che qua io vado a lavorare sul menu 4 e quindi il commento no, nel foglio di stile è racchiuso all'interno di slash asterisco asterisco slash e poi con un CTRL V riporto tutte le regole di stile che ho appena mandato, sono appena andato a modificare. Vado magari a ricommentare scrivendo fine menu 4. Bene, detto questo, aggiorno il file. Aggiorniamo il file e andiamo a vedere l'esito. Per vedere l'esito dobbiamo fare il refresh della pagina, l'aggiornamento della pagina e notiamo che sembra sparito. Se io vado col mouse, però, vedo che in realtà no, queste due voci di menu si sono andate a lineare di fianco, no, in line si dice, ma non si vedono con lo sfondo corretto perché? Perché tutti questi nostri 12 modelli grafici con 12 modalità di colore diverso, combinazioni di colori diverse usano due file di stile il file style.css che copre il 95% delle regole e poi il file proprio del modello adottato che invece è personalizzato secondo la combinazione grafica prescelta allora andiamo in bacheca in aspetto editor il nostro tema in azione era quello con il blu sfumato vado su blu sfumato e vado anche qui a cercarmi il top bar vedete che ho due informazioni un background color e un color cioè il colore di testo e il colore dello sfondo ctrl c copio la parte sul top bar ctrl V e dove c'era top bar scriverò menu quarto a questo punto io basta che io cambi il colore se non lo voglio anch'esso di blu scuro no? adesso qua dovrei andare a vedere l'esadecimale magari di un azzurro in modo da non fare dei disastri ah, facciamo finta che noi abbiamo un logo non so, rosso e blu vogliamo mettere qua il rosso mettiamo il rosso i, numeri, i colori principali si possono scrivere anche direttamente in inglese se no nell'esa mettiamo un bel red aggiorniamo il file e andiamo a vedere se è stato recepito. Sembra di no, ma alto, un attimo, dobbiamo ancora aggiornare. Aggiorniamo e abbiamo visto, e eh, in questo caso io ho cambiato però il top bar, scusate, va bene, è lo stesso, torno indietro, ecco ho messo il red qua, eh, invece che il meno quarto, però eh, naturalmente se voi ricambiate, mettete questo esadecimale al top bar, e invece il red a posto del menu eh, per soggetti, il blu e l'azzurro, vanno a scambiarsi.